SIDELMED SPA. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. Buonasera e bentornati a questa nona puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è, eh, riguarda il Covid, assistenza e terapie domiciliari. Abbiamo con noi due membri del Comitato, dello, per, del comitato di Scopo per il diritto alla cura domiciliare. Sono con noi l'Avvocato Eric Grimaldi, a tutti. Presidente del Comitato, Ok, e la dottoressa Tiziana Gagliardi. Salve, buonasera. Ok. Allora, il bello della diretta, il bello di... Vabbè, prima di passare la parola a Sergio voglio ricordarvi che potete seguirci sulla nostra pagina, sulla pagina Facebook Sergio Andrisano 2 e potreste, potrete intervenire con telefonate con il numero che apparirà in sovraimpressione, a Sergio bravissima, è un attimo di emozione perché quello che vi stiamo per presentare è un momento diciamo un aspetto quasi bello della rappresentazione del covid e seguiteci perché capirete anche perché dico questo il tema della puntata l'abbiamo detto sono assistenze domiciliari e terapie domiciliari anche, cosa non è successo o cosa è successo avvocato? avvocato Cosa non è successo? È successo che durante la, tra la prima e la seconda ondata soprattutto non sono stati adeguatamente rafforzati i territori, nonostante ci fosse stata una grande esperienza in prima ondata, quando noi siamo stati chiusi in lockdown per circa due mesi e mezzo e nonostante questa esperienza, nonostante si fosse capito che bisognava curare questa malattia a domicilio, non sono stati adeguatamente rafforzati i territori. Quando dico questo significa eh, specificare che il decreto legge del 9 di eh, marzo del 2020 prevedeva l'istituzione delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, che dovevano essere istituite nei dieci giorni successivi al decreto. Ecco queste USCA... In quasi tutte le regioni italiane ed anche Attimo in Campania. Cosa sono le USCA per gli amici a casa? Sono unità speciali di continuità assistenziale. No, eh, lo spieghi, lei l'ha detto, lo spieghi, però lo spieghi. Sì. spieghi. Queste praticamente unità, cosa devono fare? Sono composte da 10 membri, un, me un, un USCA ogni 50.000 abitanti e sono l'anello di congiunzione con il medico di medicina generale, cioè quando il paziente Covid o comunque sospetto Covid ha dei sintomi si rivolge al medico di medicina generale il medico a quel punto inserisce in piattaforma il paziente e scatta la procedura per il tampone e per far eventualmente arrivare l'unità, cioè i medici, a domicilio Cosa succede? Che ovviamente finché ci sono pochi contagi il problema non ce l'hai ma quando i contagi cominciano a essere troppi in città più grandi come quella di Napoli come altre, può anche non bastare un'USCA ogni 50.000 abitanti e quindi non si riesce ad andare a casa di tutti per visitare il paziente, ma soprattutto non si può attendere l'esodo. Quante unità sono disponibili? Allora, in, in, in Campania le unità eh, disponibili eh, allo Stato sono al 70-80% e non sono chiaramente disponibili adeguatamente e con la stessa misura in tutte le città e tutti i capoluoghi di provincia a napoli ci sono anche differenze tra le diverse ASL, tra l'ASL napoli 1 e la ASL napoli 2 ma il problema non è questo non sono bastate le usca perché spesso i membri dell'unità stessa non sono 10 spesso vengono contattati da più persone perché i contagi sono stati in aumento e quindi spesso i eh, pazienti positivi sintomatici vengono lasciati a casa senza il tampone e senza una cura tempestiva, questo accade perché anzitutto nessuno ha previsto in Italia la possibilità di creare il cosiddetto kit salvavita, io lo chiamo, e cioè anziché impegnarsi solo su quelle che erano le terapie intensive. Bastava inviare a casa di ogni cittadino italiano un semplice kit con all'interno il saturimetro e alcuni farmaci del prontuario, che possiamo anche indicare perché sono quelli comuni tra antinfiammatorio, antibiotico, cortisonico, eparina, all'interno di un kit e questo kit poteva essere utilizzato solo nell'ipotesi in cui c'era il paziente positivo con lo stretto controllo del medico di base per evitare che ci fosse un'automedicazione adesso il discorso qual è? Quando il paziente è positivo non riesce a reperire i farmaci perché non può andare in farmacia spesso le farmacie non possono consegnare a domicilio, il medico di medicina generale non va a domicilio perché ovviamente sono state istituite le USCA che però non funzionano a regime e quindi passano quei 3, 4 5 giorni che sono decisivi per poter iniziare quella cura precoce quindi Detto questo, cosa è successo? Che durante la prima ondata io percepì che in alcune regioni del nord accadeva che nella stessa regione, per esempio Milano, aveva meno morti di Bergamo e Brescia e una stessa regione aveva più decessi rispetto all'Emilia Romagna o al Veneto o al, al Piemonte nonostante ci fossero un numero di contagi quasi uguale. Quindi io pensai di creare all'epoca un, un gruppo Facebook per cercare con delle dirette live di collegamento, perché noi abbiamo una sanità che è ovviamente è gestione regionale, non abbiamo il sistema sanitario nazionale. Non c'era un collegamento tra i territori. Ecco quella rete sono riuscito a crearla io mettendo passo dopo passo insieme i territori di diverse regioni italiane. Quindi questo gruppo poi è confluito in quello che è il terapia domiciliare Covid-19 nato in prima ondata mettendo insieme tutti questi medici siamo riusciti a creare un contenitore unico di informazioni per capire che in alcune regioni, Milano e Brescia, Brescia e Bergamo in particolare c'era l'approccio tra Chipirina e attesa perché all'inizio di marzo si navigava nel buio ma sappiamo allo stesso tempo che all'inizio di marzo c'era il professor Cavanna a Piacenza che andava a curare le persone a casa con l'idrossiclorochina c'era nel Piemonte Orientale, nel triangolo Ovada, Alessandria Novara una serie di medici del territorio che andavano a curare con l'idrossicolochina e con lo zitromax le persone a domicilio, così accadeva a Treviso e così con il gruppo di oltre 200 medici in prima linea del dottor Mangiacalli in Milano e Monza e Brianza. Quindi questi medici ci hanno dato la possibilità, ovviamente a noi, di creare qualcosa per l'eventuale seconda ondata, perché è vero che in Campania siamo stati chiusi tutti ma eh, con il lockdown totale ma forse quel lockdown è stato una necessità, perché? Perché non avevamo i territori rafforzati non avevamo le terapie intensive non ci avevamo chiaramente contezza delle cure, per evitare che poi contraendo il Covid si arrivasse a Tagliapilina e Vigia Attesa siamo stati chiusi dentro per due mesi, ma forse era più logico rimanere chiusi nella seconda ondata che con la prima, visto che chiaramente i contagi sono stati in numero maggiore, visto che c'è stata una mobilità tra le regioni che ha portato il virus dal centro nord verso il sud, perché ci sono state vacanze aperte in Puglia e in Calabria. Noi abbiamo avuto testimonianze sul nostro gruppo dalla, dalla Calabria, dalla, dalla, dalla Puglia, soprattutto di persone abbandonate a casa senza alcuna cura. Ecco, quindi cosa è successo? Che noi, dopo aver creato questa rete... Dopo aver ovviamente anche fatto una serie di ricorsi al TAR per ottenere la libertà prescrittiva dei medici, questo è avvenuto nella regione Lazio perché veniva limitata la libertà prescrittiva in quel caso dell'idrossicolochina al tampone positivo. Il tampone Ovviamente sappiamo che benché venga promesso in 48 ore, in 70 ore, non arriva prima dei 5-10 giorni, a quel punto poi la terapia non è più tempestiva, perché secondo chiaramente i medici che della rete che abbiamo creato, che oramai sono diversi centinaia se non qualche migliaio, bisogna agire precocemente. Quindi è successo che poi abbiamo impugnato anche al TAR il provvedimento che sospendeva l'idrossicolochina, tutta una battaglia legale dovuta ad una pubblicazione su The Lancet che è poi stata ritrattata e poi abbiamo vinto al Consiglio di Stato rintroducendo questo farmaco nella possibilità terapeutica come arma in più. Così come comitato di scopo che ovviamente oggi attraverso il gruppo Facebook conta oltre quasi 120.000 persone in tutta Italia, abbiamo poi diffidato diverse regioni, Campania inclusa, per il problema delle usca perché, perché ci devono rendicontare questi soldi stanziati dal governo come sono stati spesi nelle diverse regioni. Allo stesso tempo, abbiamo chiesto la sperimentazione degli anticorpi monoclonali all'AIFA, abbiamo chiesto all'AIFA sempre attraverso il comitato e il consiglio scientifico del comitato di sperimentare dei farmaci come colpicina e ivermectina che vengono utilizzati in Brasile e in altre regioni e di conseguenza ad agosto che avevamo tutti questi medici confluiti nel nostro gruppo avendo capito che anziché Avete raccolto anche una serie di dati presumo si stiamo raccogliendo ma ovviamente come dice Arverisci, il nostro amico del professore di epidemiologia dell'Università di Yale, in un momento di emergenza o curi i pazienti a domicilio o ti metti a raccogliere i dati, in questo momento noi dobbiamo curare perché le richieste sono sempre in continuazione. Curare ti piace molto questa parola. Dobbiamo curare a domicilio adesso noi non abbiamo la cura per il Covid perché ancora non c'è una cura, tutte le sperimentazioni sono off-label, quelle dell'AIFA quindi tutti i farmaci che noi stiamo sono ancora diciamo, in sperimentazione ma in realtà non li stiamo utilizzando per curare adesso può darsi che noi abbiamo un approccio più aggressivo rispetto agli altri, ma una cosa è certa, che se andate sul gruppo e andate a verificare nel gruppo terapia domiciliare Covid-19 in ogni regione quanti messaggi di ringraziamento ci sono anche di un, sì, due persone anziane, perché è di 90... un gruppo attivo e anche estremamente... Due persone anziane con patologie pregresse di 94 e 96 anni siamo riusciti a curarle a distanza da Taranto dove loro stavano con due medici di Roma che sono stati presenti ci sono stati anche, noi, il gruppo funziona in questi termini a distanza cosa intende? Cioè... a distanza significa che il, il, il, il, noi non è che andiamo a visitare tutti i pazienti a domicilio noi abbiamo una rete di medici nel gruppo e stavo spiegando prima nel momento in cui ho capito che i territori non erano stati rafforzati per evitare che si, evita che si replicasse questa prima ondata dove tutti rimanevano a casa senza una possibilità, questo gruppo che era formato da medici io lo ha ampl ampliato e connesso al paziente positivo sintomatico. Quindi con un passaggio di parola sono confluiti nel gruppo altri medici ma soprattutto tanti pazienti positivi che poi a un certo punto scrivevano i post. Quando il paziente scrive il post ci sta un gruppo di moderatori che baglia il post e ci va a vedere quali sono quelli più urgenti, dove ci sta sintomi come febbre tosse o una saturazione bassa sarebbe quel famoso saturimetro del quale parlavo prima, perché misurare l'ossigenazione è la cosa più importante quando l'ossigenazione scende sotto 95, quindi abbiamo un paziente che satura sotto 95 si ammette subito il post nessuno in questo gruppo, ci sono delle regole rigidissime, può commentare il post nel post ci va il moderatore che tagga i medici come potrebbe essere l'autorezza Tiziana Cagliardi o come tanti altri medici e il medico non necessariamente deve essere dello stesso territorio perché se il medico non vive sui social quindi fa un'assistenza a distanza telefonica sì. a distanza facciamo il, il medico una volta che il, viene scritto nel, nel post il paziente indica età zona, saturazione insorgenza dei sintomi e quali le cronicità, la terapia attuale in corso e l'esito del tampone a quel punto il medico che in quel momento sta su social va in privato con il paziente, c'è a quel punto una videochiamata, c'è una telefonata, poi si comincia a fare. Ma siete un po' sostituiti alle ASM. Ci so siamo so... un po' sostituiti. A quel punto che succede? Che se il medico a distanza ha un, pa... ha un, ha un, un paziente che non ha tante cronicità e lo può seguire a distanza, cerca di aggiustare una terapia sbagliata oppure di di creare una terapia che non esiste perché non è riuscita a raggiungere i territori anche dire questo. anche cioè, eh, questa cosa è relativa anche al fatto che molti medici di base hanno abbandonato le persone perché spaventati no, uh, allora non è proprio corretta no, questa io cosa, io voi avete riempito un vuoto, ma il vuoto non, è, non sono stati i medici di base, paura, i medici no, di base sono senso. stati lasciati senza i protocolli di cura corretti, perché se i, i protocolli di cura domiciliare sono nati a ottobre-novembre, quindi consideriamo che noi già agosto, settembre, ottobre, parte della seconda ondata, l'abbiamo fatto senza i protocolli di cura che poi sono stati fatti dal Sacco di Milano e da Bassetti a Genova solamente a metà novembre, fino a ottobre, metà novembre. In, quella, in quel protocollo di cura... Che, è, che poi è uscito da, una, da due note aifa che io ho impugnato al, ta, al TAR perché prevedono tachipirina e vigilattese nei primi 3-4 giorni e Parina solo agli allettati, abbiamo capito che non andavano bene quei protocolli. I medici che non sono riusciti a entrare nella nostra rete, che ricevono un protocollo di cura senza sapere come possono aggredire ovviamente il virus, si attengono a quelle che sono regole. Cioè, di io materiale. però parlo. Per la altro. Però io non, però. Parlo non possono parlo per fare altro. Molti medici invece, che hanno a un certo punto percepito che ci stavano la possibilità di curare in modo diverso, ci hanno chiamato per entrare nella rete, quindi certo, hanno condiviso... Quelli più coraggiosi hanno, altri invece coraggiosi. Altri invece non vogliono prescrivere i farmaci, ma questo perché è sempre un problema a monte. Noi abbiamo chiesto, io personalmente, in BI, per il nostro gruppo e per il comitato, una PEC in data 30 aprile del 2020... Con la quale chiedevo all'AIFA, al Ministero della Salute e alle Regioni di applicare in un momento di pandemia un protocollo univoco di cure per tutti, perché se è vero che noi siamo tutti quanti uguali di fronte alle restrizioni, anche economiche, dobbiamo essere tutti quanti uguali a maggior ragione per le cure, perché io non mi posso curare le sì, persone. No, in io cantanea... non le voglio togliere la parola, volevo sentire sì. un attimo la dottoressa che sta praticamente in trincea, lei è avvocato, diamo la parola anche a chi e effettivamente ci mette un pochino le mani dentro, no, le regioni lamentano troppi ricoveri poi, però in realtà poi il piano di medicina territoriale come diceva anche benissimo l'avvocato è praticamente fermo se non fallace, quali sono le difficoltà principali che un medico di base si trova a dover affrontare? In pratica un paziente Covid deve essere seguito in maniera molto costante. Noi sul nostro gruppo cerchiamo proprio di prenderlo in carico a 360 gradi. No, al di là del gruppo, le medico le arriva la segnalazione in studio. Dici, un suo paziente il medico di base ha difficoltà a collegarsi con le USCA ha difficoltà a seguire da vicino eh, mi pare che il problema sia grosso da quello che diceva ci anche l'avvocato soprattutto da noi in Campania dove ci sono proprio delle carenze dei medici di base perché le, eh, le assegnazioni sono state fatte con ritardo perché comunque ci sono del, del, dei punti in cui i medici non hanno ci sono dei sostituti non ci sono dei medici eh, di base per cui ci sono dei medici provvisori ci sono tutta una serie di carenze che intende carenze per medici provvisori? dei medici messi lì perché no, non... cerchiamo non... di dare l'informazione molto corretta e completa anche a chi in ci ascolta da casa sono che sono veramente tanti in Campania ci sono dei ritardi enormi sull'assegnazione delle, delle carenze di medicina di base quindi per tamponare momentaneamente queste carenze si assegnano a non aventi diritti, cioè delle persone che provvisoriamente possono stare lì, ma che non saranno i medici di base per sempre, degli assistiti. Quindi ci sono una serie di problematiche sia locali, nostre, della, della regione Campania, ma in generale come quello del collegamento con le USCA, come il fatto di seguirli in, un po', il fatto di non dare protocolli, il fatto di seguirli molto da vicino, consideriamo che i medici di base hanno anche tanti altri pazienti con tante altre problematiche, eh, hanno i pazienti cronici, hanno gli ambulatori specialistici. Che comunque che sono degli impedimenti chiusi. forti perché eh. quando arriva la chiamata in studio di un suo assistito la prima preoccupazione è di capire se ha febbre se ha tosse, se ha sintomi covid anche se è affetto da appendicite faccio per dire una cioè, sciocchezza fare una, quindi è un una meccanismo direzione. elefantiaco perché poi ci stanno molte, molti impedimenti sostanzialmente e quindi la prima domanda che mi arrivava da casa e che ho scritto è, è a che punto siamo con la terapia domiciliare contro il Covid-19, lei lo stava spiegando, lo dico a Roberto che ci ha scritto, continui. Noi facciamo, iniziamo precocemente, non aspettiamo l'esito del tampone, già dai primi sintomi cerchiamo di, eh, di iniziare una terapia, innanzitutto potenziando il sistema immunitario, facendolo con dei farmaci molto maneggevoli perché proprio insieme ad Eric abbiamo creato questo gruppo di confronto WhatsApp in cui i medici di tutta Italia si sono confrontati sulle proprie esperienze, ma anche raffrontandosi a, a, a delle, degli studi bibliografici, a degli studi scientifici e siamo arrivati insomma, a redigere questo percorso Ehm, clinico-terapeutico che è un percorso che eh, abbraccia, che accompagna il paziente dall'inizio, dai primi sintomi, da quando ci contatta dai ehm, brividi diciamo i, dai brividi un malessere eh, con delle, dei farmaci più maneggevoli che possono essere diciamo degli stimolatori del sistema immunitario eh, che non creino troppi, troppe alterazioni al corpo fino pian piano a seguirlo con dei sintomi più importanti che possono essere febbre, che possono essere alterazioni neurologiche come quelle del gusto eh, dell'olfatto. Tosse persistente. Tosse e alterazioni di... Dottoressa, dalla... a fronte di una telefonata del genere, io sono un attimo un ascoltatore, quindi faccio anche delle domande abbastanza semplici, però da casa devono capire anche di cosa stiamo parlando. A fronte di una telefonata brividi di, febbre, di freddo febbre, tosse difficoltà respiratoria non pesante non c'è il saturimetro perché mi è venuto, penso presumo un'influenza. la sua risposta qual è? cosa suggerisce? cosa consiglia al paziente a casa? io consiglio innanzitutto di, di, le, le, di iniziare una, degli stimolanti delle difese immunitarie e poi di prendere un antinfiammatorio come l'aspirina Uh, e poi aspettare un paio di giorni se c'è febbre, valutare di iniziare anche una terapia antibiotica con un antibiotico uh, uh, maneggevole. Tipo zitroma, anche se questi qua sono a Largo spettro, diciamo. Esatto. Soprattutto ovviamente dopo un'anamnesi del paziente perché ci sono anche delle controindicazioni per l'antibiotico come delle certo, controindicazioni certo. per l'aspirina. Quindi comunque eh, la prima cosa è, a, è sentire un'anamnesi remota e prossima del paziente, cioè capire un po' la sua situazione anche di salute com'è. Poi eh, cercare di dare degli immunostimolanti, come dicevo prima, per potenziare nell'immediato, a reagire immediatamente il sistema immunitario suo, autoctono, e poi cercare di dare dei farmaci eh, che eh, risolvano il problema che in quel momento si può... Il cortisone quando per... si arriva? Il cortisone non prima delle 72 ore o se ci sono altri fattori di rischio, una situazione fortemente ingravescente come quella che può essere di una saturazione che scende fortemente. A quel punto ci approcciamo con dei farmaci più importanti, che possono essere il cortisone, la l'eparina a basso peso molecolare la terapia, il sostegno di terapia a base di ossigeno, insomma dei de farmaci più specifici, però all'inizio sono farmaci di uso comune che si, danno per, si sono sempre date per le, per le infezioni delle alte vie aeree e per potenziare le difese immunitarie ai bambini come agli anziani. Io normalmente... Voi fate un lavoro straordinario perché con questo mm -hmm. lavoro, come una semplice consulenza telefonica, rassicurate il paziente gli date immediatamente un'assistenza anche psicologica perché il paziente che riesce finalmente a parlare, perché molti come diceva anche Giussi, abbiamo avuto in altre trasmissioni, in altre puntate, pazienti che non riuscivano neanche più a comunicare con il medico il di padre. base, quindi è importantissimo il lavoro questa, di questo. Questa cosa ve la voglio aggiungere perché. Eh, no, io lo faccio dire perché c'è una domandina importanti. per lei e volevo completare con la dottoressa. Quindi fate un lavoro dal mio punto di vista, e credo anche da quello degli dai nostri telespettatori straordinario. Sono contentissimo di sapere che siete in tutta Italia un migliaio, quindi vuol dire un numero importante, no? se ho capito bene, con medici disponibili messi a disposizione non sono solo medici di famiglia, sono anche specialisti quindi noi nella nostra chat eh, noi, noi abbiamo creato per, per, per farvi capire nelle chat di Whatsapp che sono diverse, non solo una ci sono non solo medici di famiglia ma anche cardiologi, pneumologi, cardiochirurghi, oncologi, d'altronde il dottor Cavana di Piacenza è un oncologo che non sta nelle chat, ma è lui, è uno dei componenti del nostro Perché un paziente potrebbe avere anche delle Quasi, patologie sì, pregresse. Sì, esatto, ci sono, ci sono tanti specialisti, anche il dermatologo ci può essere, perché ci possono essere anche, anche delle problematiche gli di rianimatore, anima, ci stanno tutti, sono sia ter, di, di, medici dei territori, che medici ospedalieri che noi abbiamo messo insieme. Sono diverse migliaia nel gruppo, ma nelle chat però volevo, mi perdoni, sì. volevo completare con lei lei medico riesce a distinguere c'è una casistica una sintomatologia specifica che le fa capire che è una semplice influenza stagionale e non necessariamente Covid, riesce a fare questo? Nella fase iniziale no, perché i sintomi sono sovrapponibili, sono molto quasi uguali è molto difficile fare una diagnosi differenziale, a meno che non compaiano dei sintomi molto specifici, come quella che può essere la perdita del gusto, dell'olfatto una stanchezza importante un affaticamento un'incapacità un alla concentrazione Scusa, devo interrompere perché c'è una telefonata da casa. C'è una telefonata da casa, pronto? Noi siamo per andare in pubblicità, pronto? Pronto? Buonasera, sono la dottoressa Tor. Ah, buonasera dottoressa. Se non ricordo male, lei è psicologa? Sì, perfetto. Qual è l'approccio, dottoressa, con un paziente? Covid, chiaramente sì, o è... presunto? In questo caso eh, gli aspetti che dobbiamo curare sono sicuramente quelli dell'ansia, legata a, questo, a questa malattia che purtroppo ancora non si conosce, non si conosce il soprattutto non si conosce l'evoluzione che può cambiare da un momento all'altro. I, i, I pazienti veramente vanno sostenuti da questo punto di vista. Quindi è ottimo l'approccio del medico di base, eh, anticipa un po' quello che poi è il suo lavoro sostanzialmente perché sentire non solo una voce amica perché il medico di base è il medico di famiglia, quindi conosce più o meno bene anche tutti i componenti della famiglia, ma soprattutto è, è un medico e quindi si tranquillizzano. Quando arrivano da lei? e purtroppo arrivano poi dopo dopo la malattia perché ovviamente durante la fase acuta eh, è necessario l'approccio medico eh, quello sicuramente è quello più importante dopo la malattia eh, rimangono invece molti strascichi eh, le, faccio, le faccio un parallelo costanti. un pochino pesante, il covid attualmente per quanto riguarda il processo diciamo psicologico familiare, è paragonabile al paziente affetto da malattie oncologiche quando c'è un oncologico in casa si ammala tutta la famiglia sostanzialmente è corretta sta cosa? Sì è vero anche, anche proprio eh, dal punto di vista della, della malattia è vero. nel senso che quando c'è un malato di Covid probabilmente si ammaleranno tutti quanti perché è di una contagiosità incredibile questa malattia e poi si ammala terche... la famiglia come sistema. Quanto divide il gruppo familiare? Quanto, le, Ho proprio tre minuti, poi la richiamiamo se non le dispiace, perché abbiamo purtroppo la, la pubblicità che incombe. Qua, quanto divide un paziente Covid in una famiglia? Diventa Tanto, un po' il nemico. perché... Si, si creano delle dinamiche uh, basate sulla paura, per cui la persona viene reclusa in una camera e vive un momento di isolamento psicologico e fisico uh, che è veramente devastante. Dottoressa, la possiamo richiamare nella seconda parte? Le dispiace? Rimane in vita. Sì, a che ora? Mi dica. E, fra pochi minuti, noi abbiamo due minuti di pubblicità, riprendiamo e poi la richiamiamo. Rimane in vita. Benissimo, benissimo, ok. Rimanga in linea. Se vuole, allora. può rimanere anche in linea perché sono giusto due minuti. Pubblicità. Pubblicità. Scusami. No.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 in linea eh, la nostra amica dottoressa che dottoressa c'è? sì sì ci sono perfetto io adesso le faccio una domanda un pochino così a sorpresa no? lei eh, oltre ad essere una bravissima psicologa è stata anche eh, diciamo per certi aspetti colpita dal, dalla, dal coronavirus o sbaglio? Sì, sono, mi sono ammalata con tutta la mia famiglia. Qual è stata la sua prima sponda? Chi l'ha aiutata prima di ogni Ci mi racconti la sua esperienza. Ci sì, mi sono rivolta al medico curante però uh, sono stata sfortunata in che senso? Il mio medico curante si è ammalato di Covid nello stesso momento per cui è, andato, è finito in ospedale e c'è messo in una sostituzione che però era un medico che non rispondeva neanche al telefono per cui io ho provato veramente momenti di disperazione con questo virus che, di cui non si conosce uh, l'esordio gli effetti a lungo termine e per cui mi sono sentita veramente eh, angosciata alla fine ho, incontrato, sono, insomma, ho scoperto questo gruppo su Facebook di terapia domiciliare ho esposto il mio problema, sono stata contattata da un medico che mi ha preso in carico, ha preso in carico me e tutta la mia famiglia mi ha dato indicazioni a distanza. Questo e tutto è tutto gratuitamente, chiaramente. Lo vogliamo precisare tutto che tutto. gratuitamente, eh no, precisiamo. Eh, no, popolare è Perché io devo, devo veramente, questo periodo... gruppo è medaglia d'oro dal mio punto di vista: è medaglia d'oro veramente. Sì, assolutamente, assolutamente. Sono stata seguita da tutti i punti di vista, dal punto di vista farmacologico e ho avuto anche un sostegno morale. Perché, le ripeto, la nostra preoccupazione era quello di un'evoluzione poi repentina del Covid che uh, purtroppo a volte ha esiti anche letali. E uh, non solo sono stata seguita nel periodo della malattia, ma anche dopo, perché dopo essermi negativizzata, comunque uh, avevo ancora dei sintomi e uh, sono stata seguita anche dopo, ho avuto delle cure anche dopo. Adesso e come stanno? Veramente, lo so... Adesso, Scusi, come adesso come sta innanzitutto? adesso sto bene ho ripreso, ho ripreso anche la, la mia attività in studio quindi uh, è, tutto, è tutto a posto però se non, era, uh, se non fossi stata aiutata da questo gruppo non so sinceramente l'esordio che avrebbe avuto la mia malattia mm, io ho svolto il protocollo immediatamente appena me l'hanno detto all'esordio dei primi sintomi e alla fine non ho riportato nessun danno pur avendo dei sintomi persistenti ho avuto febbre per nove giorni però non ho riportato alcun danno, quindi insomma, veramente devo ringraziarli e, e ho una, un affetto verso il dottore che mi ha seguito, che sarà una riconoscenza che durerà vita. Guardi, posso salutarlo e fare anche il nome, perché a noi fa piacere, così se qualcuno sta in zona dove lui opera sa che c'è un medico bravissimo, bravissimo che è anche disponibile. Sì. Io sono stata seguita dal dottor Nino Pignataro che ehm, paradossalmente mi ha telefonato, mi ha proprio telefonato a casa, a me sembrava incredibile e io ho veramente, l'ho disturbato in tutti i giorni della settimana, ci siamo sentiti anche di domenica e a tutte le ore e non si è mai scocciato, mi ha sempre accolto, mi ha sempre dato i consigli giusti, quindi io veramente non ho parole, eh, sembra incredibile che di questi tempi dove si fa tutto per denaro io ho trovato una realtà eh, dove gratuitamente sono stata accolta, sono stata aiutata, sono stata curata e sono stata sostenuta. Io eh, la ringrazio per, per la, la sua testimonianza, le auguro in bocca al lupo, mi pare che già grazie, sia benissimo grazie. e, e sia, anche molto, molto, sia stata molto ben seguita. Grazie ancora per il suo intervento, eh, buona serata. Quindi a Buona tirata, grazie bene. ancora. I protocolli, no? Questi protocolli di cure, di cure domiciliari. Insomma. Aspetta Sergio, facciamo però, visto sulla scia del, della presentazione del gruppo, facciamo innanzitutto voi avete un appello da fare anche ad altri medici. Sì, innanzitutto sì, perché questa è la situazione. Sì, facciamo, il medico facciamo, che rispondeva no, dopo gli facciamo una domanda. Il medico che ha risposto alla signora Crella che poi chiaramente io non mi posso ricordare tutto, che noi abbiamo, abbiamo seguito a distanza centinaia, qualche migliaio di persone dal mese di agosto ad oggi, e, eh, ovviamente è di Roma, lei invece è napoletana. Quindi l'appello che io faccio, visto che ci troviamo in Campania, è che se altri medici vogliono entrare nel gruppo e condividere il nostro schema terapeutico, aiutarci ad aiutare, che questo è importante, ci sono tanti pazienti che eh, ovviamente scrivono tanti post da tutta Italia nel gruppo e noi siamo purtroppo adesso dobbiamo selezionare i post, non possiamo ammetterli tutti, quindi non possiamo correggere proprio tutte le terapie, quando vediamo che un posto ha già dei farmaci del, del, diciamo del protocollo in uso, siamo costretti più a seguire quelli che hanno una saturazione bassa o una febbre e senza la terapia o che hanno solo la e non possiamo seguire, quindi se i medici, e faccio un appello, vogliono partecipare a questo grande progetto di solidarietà ovviamente noi facciamo tutto gratuitamente, dal, da me a tutti i medici, a tutti i psicologi, a tutti i psicoterapeuti, perché non dimentichiamo che nel nostro gruppo, oltre ai medici, c'è la chat di psicologi e psicoterapeuti che segue tutti coloro che hanno ansia Quindi, e del per... abbiamo i biologi nutrizionisti che ti danno delle informazioni sull'alimentazione, abbiamo i farmacisti in tutta Italia ramificati se ci sono problemi con i farmaci e con l'ossigeno abbiamo il fisioterapista per il post-covid abbiamo gli infermieri se bisogna andare a fare ovviamente un'iniezione a domicilio e ci sono persone anziane che non riescono a farlo quindi diciamo che noi siamo oramai qualificati. No, no, adesso ci chiedono, può ripetere cortesemente il Io nome non... del gruppo? Perché, vede, noi abbiamo tante domande, non le siamo, se no la interrompiamo il sempre. Il nome del gruppo è Terapia Domiciliare Covid-19 in ogni regione, hashtag davanti, terapia domiciliare Covid-19 in ogni regione, oppure si va sul sito del comitato che è www.terapia 19org e da lì si accede anche alla pagina facebook. Ok, per cui chiaramente è un'assistenza un gratuita. Assistenza ehm. gratuita, noi non chiediamo nulla a nessuno, l'iscrizione al comitato ovviamente è fondamentale ed è gratuita perché soprattutto in questo momento in cui ci sono tutti questi iscritti, gli iscritti al comitato, al del gruppo Facebook, gli iscritti al comitato ovviamente hanno anche una precedenza sull'approvazione dei posti se sono urgenti. Cioè, io no, no, non, non ho, ho parlato dello voglio... schema terapeutico perché è importante E eh, infatti volevo eh, Giussi, eh, mm -hmm. giustamente ha questo ruolo di entrare un pochino a gamba testa però eh, mi, mi piaceva poiché parliamo di protocolli remuzzi bassetti cioè, chi più ne ha più ne metta poi ci sta il protocollo afferente al vostro gruppo in cosa si distingue? c'è una marcia in più in meno perché come. non c'è nato... una marcia in più il protocollo eh, che noi chiamiamo schema terapeutico perché non siamo società scientifica quindi questo è, certo. è uno schema nato dall'evidenza e dall esperienze dei territori io non ho fatto quindi altro quindi dei vari medici non ho fatto altro che quando sono usciti questi protocolli di cura eh, ministeriali e ho visto che tutti i medici del gruppo non erano contenti di questi protocolli, li ho riuniti alla fine di novembre subito dopo questi praticamente quindi proprio c'è cioè una classificazione dei, in una chat. dei farmaci da utilizzare li abbiamo riuniti in una chat e loro si sono, si, sono, si sono confrontati sulla chat per capire come ho curato io da marzo e da febbraio il covid tu come l'hai curato? Noi abbiamo curato così? quali farmaci? in quale fase? Quali, e abbiamo creato questo schema di cura che poi è stato condiviso all'estero negli Stati Uniti di Harvey, Risch e Peter McCullough che sono due professori universitari dell'Università di Dallas e dell'Università di Yale che hanno sottoscritto lo schema, da due medici, professori universitari dell'Università di Rio, sempre con i quali io mi ero confrontato in diretta quando sono andato oltre confine per cercare di prendere informazioni sul Covid e anche loro hanno condiviso il nostro schema, non ci crederà, ma adesso questo schema terapeutico non solo noi l'abbiamo portato in Regione Lombardia all'attenzione del Presidente della Commissione di Sanità Monti che adesso l'ha portato al CTS, lo stanno valutando. Abbia pietà di me, perché in Regione Lombardia e non in Regione Campania? Da perché noi non siamo stati accolti dalla Regione Campania, la Pecca è arrivata a tutti, in Regione Lombardia siamo andati, siamo stati l'altro giorno in Molise. Si è fatto qualche domanda, si è chiesto il perché? No, io non lo so, tra l'altro la delega della Sanità, se non sbaglio, l'ha proprio De Luca. Eh, io approfitto di questa trasmissione perché eh. Eh, caro nostro Presidente, anziché chiudere e terrorizzare i cittadini, cerchiamo un attimo di curarli a domicilio, quindi noi con il nostro gruppo siamo a disposizione, se ci vuole accogliere in, in, in Commissione Sanità, ci facciamo un attimo due chiacchiere con i nostri medici, le porto il professor Cavana di Piacenza o anche medici che hanno avuto più esperienze eh, anche a Napoli, che ci sono tanti medici validi a Napoli, non facci noi perché non vogliono che vengano fatti, ma ci sono tanti medici che hanno curato anche 200 persone a domicilio senza decessi. Quindi, non sì, seguendo la pacchiprina e vigiatese ma seguendo il nostro schema terapeutico di approccio aggressivo alla malattia quindi questo è un appello che faccio perché è impensabile che io da qui parto e vado in Liguria, parto e vado, e vado praticamente in Emilia Romagna, in Molise tre giorni fa andrò in Puglia, andrò in Sicilia e invece mi trovo a tre chilometri dalla regione Campania e non mi ci vado mi faccio fare una domanda cattiva, lei perché fa questo? C'è un tornaconto? Mi il mio tornaconto è quello di salvare i cittadini italiani. Come se ho fatto, sono ruido o brutale perché la gente da casa dice: che allora, cosa ci guadagna? Io, chi, chi mi conosce sa che io, chiaramente, sono un avvocato, sa perfettamente che io non ho bisogno di dover lucrare su questa cosa perché fortunatamente la mia attività va a bene, anzi, più che bene. Non, non, non, non ho mai lesinato su questo. Quindi lo fa per Io l'ho fatto, ma... fatto proprio perché era per aiutare gli italiani. Io mi sono reso conto che purtroppo il nostro paese si è trovato nel momento sbagliato in mano alle persone sbagliate ma la colpa di questo è anche di tanti professionisti anche più bravi di me che, che anziché dedicarsi alla politica si sono dedicati alle proprie professioni questa è la verità Attenzione. Okay. Sergio devo interrompervi perché c'è un'altra telefonata da casa? Ok, vai pronto? pronto? sì, buonasera buonasera si presenti signora buonasera benvenuta Buonasera, io sono Roberta Costanzi, chiamo siamo da Perugia. Ci vuole raccontare un attimo la sua esperienza? Uh, sì, io sabato 13 ho fatto il tampone, il 14 ho avuto la risposta di positività al Covid. Dato che io soffro di bronchiti e asma. Mi sono subito collegata, iscritta al sito Facebook terapie di carico covid -19. Come l'ha trovato questo oh, gruppo? Stato me l'ha passato mio fratello. Ah. Non so dove l'abbia trovato, ma me l'ha passato mio fratello. Perfetto, vada avanti. E sono stata subito immediatamente ricontattata e sono stata uh, subito consigliata sulle terapie da fare immediatamente. Ha avuto un peggioramento? Non sono mai stata no. abbandonata. No, ci racconti proprio la fase di assistenza. Eh. Eh sì, eh quando ho scritto il post sono stata subito eh, ricontattata da una dottoressa che mi ha fatto fare eh, delle prove di saturazione sia da ferma che dopo una camminata, ha visto un, già un principio di sofferenza dei polmoni, mi ha fatto prendere subito cortisoni, antibiotico, eh, vitamina C, vitamina D e un integratore alimentare. Dunque... Perfetto, sì. adesso come sta signora? Io adesso da ieri molto meglio, eh, mi è passata la febbre cinque giorni fa, ho avuto febbre alta, ho avuto uno svenimento, ho avuto vomito. Cioè tutti i sintomi praticamente però, si sono manifestati? Sì, tutti ce li ho avuti, però sono stata sempre molto tranquillizzata dalla presenza della dottoressa, ad ogni ora, in ogni giorno. Lei da dove chiama? Da Perugia. No, non l'avevo sentito. Va benissimo, noi le facciamo un grande in bocca al lupo e la ringraziamo per la sua testimonianza, ma le facciamo anche auguri di prestaguarda guarigione. Signora, grazie e buona serata a lei. Io sono io che ringrazio voi tantissimo, grazie e buona serata. Grazie ancora. E quindi, no, dottoressa, il protocollo. Non che un... il, giustamente l'avvocato non lo chiama protocollo non è un pro... infatti non è un protocollo questo, schema, è questo schema, schema terapeutico è uno schema clinico terapeutico cioè noi ci siamo trovati su questo gruppo tra medici del territorio quindi che trattavano che, che seguivano i pazienti e che avevano un'esperienza proprio pratica di quello che stava succedendo c'è cioè, medici... gente che stava in trincea Esatto, e medici poi che, avevano, che stavano negli ospedali o che avevano fatto attività ospedaliere, infatti tra, eh, nel nostro gruppo ci sono tantissimi eh, medici, anche pensionati, eh, che hanno lavorato in reparti importanti come UTIC, come eh, rianimazione, eh, come pronto soccorso, insomma… Ehm, una, Fatemi una... ricordare una cosa che secondo me è molto, molto importante, non... poi torno su di lei, tenete presente che molti parlano non male, ma criticano il comportamento di alcuni medici. Sono 189 i medici di base che hanno perso la vita in questa battaglia contro il Covid. Noi non vogliamo eh, assolutamente che questa cosa possa, questa cifra possa andare a gonfiarsi ancora, per cui onore al merito e anche alla memoria a quelle che non ci sono più, perché poi... Questi signori che qualcuno spesso critica e lo fa in maniera gratuita e sbagliata, sono quelli là che non hanno nessuna tutela, questo sia chiaro, perché loro non sono dipendenti ASL, non sono medici, come dire, non sono neanche dei professionisti privati, sono dei medici al servizio dei cittadini, con tutte le incautele del caso, sono lancia, eh, lanciati... All'assalto alla baionetta, ma senza, senza armi o con armi spuntate. Va davanti dottoressa, un attimo, torno dall'epoca. Eh, dicevo, insomma, quindi ci siamo confrontati tra di noi, abbiamo cercato di capire le nostre esperienze, le, la conoscenza di colleghi, insomma, più anziani e più, eh, con, con altri tipi di esperienze e di caratteristiche. Ovviamente ci siamo basati anche sulle evidenze scientifiche, sugli studi che via via si andavano sempre più riempendo di di esperienze e di conoscenze del Covid e quindi abbiamo approntato questo percorso clinico-terapeutico, perché è un percorso, come ho detto prima, che accoglie il nostro paziente dall'inizio fino alla fine della malattia, cercando di seguire eh, tutte le sue evoluzioni, ehm, cercando di capire il momento, il problema e poi adattando la terapia in base alla, alla caratteristica del paziente stesso. Anche alla gravità? alla gravità e, e, a, e a tante altre caratteristiche che ha lui, quindi noi abbiamo più farmaci per esempio per trattare l'infiammazione iniziale, abbiamo più antibiotici per trattare la, le sovrainfezioni, eh, più tipi di cortisone qualora ci dovessero essere dei problemi. Allora no, io devo, devo fare un mea culpa perché se se eh, le terapie intensive, gli ospedali i di soccorso sono, si sono ingolfati è anche grazie a una certa stampa che ha diffuso il terrore, uh, non so la motivazione, io non l'avrei mai fatto come professionista, ve lo dico francamente, le cose vanno prese con le giuste cautele, però inoculare nella mente delle persone il terrore, la gente anche con una febbre leggera dovuta forse un molare gonfio correva in ospedale perché c'era questo terrore. Esatto. Il lavoro che fanno questi signori è un lavoro dal mio punto di vista e per questo ho insistito io personalmente per averli in studio questa sera, perché è una realtà straordinaria, fatta da uomini e da donne e da professionisti soprattutto, che a titolo veramente gratuito, pagati dalla risposta umana che ricevono dai loro assistiti, portano avanti quello che dovrebbero fare le istituzioni, Io, eh, noi siamo quasi in chiusura, proprio un telegramma perché voglio fare insieme il telegramma che un appello è, al, il telegramma è che... al Presidente De Luca perché ci seguono, le, le do una bella notizia, l'ufficio stampa, non lui avrà altre cose da fare. Ufficio stampa Ci sta seguendo, quindi ancora una volta io dico no. noi siamo disponibili ad un incontro eh, Io volevo fare questo appello qua che secondo me è molto sì, importante Io non voglio fare il nome del capo ufficio stampa perché lo conosco e lui mi conosce Ci conosciamo benissimo eh, Carissimo, Paolo, non volevo fare il nome Ricevete questi signori perché sostanzialmente veramente sono un sostegno, un aiuto, un contributo Che non vi costa nulla non vi chiederanno soldi, dovete riceverli perché se sono ricevuti da altre regioni e è vergognoso che avendoli qua a Napoli la regione Campania ancora una volta eh. si perdone, è nato qui il gruppo? Eh certo. eh, L'ha fondato lui. Quindi il gruppo Prima, è parte dalla Campania? Dalla Campania. Da, Napoli, da qui. Da quindi, ha, allora, avvocato, lei voleva fare un ultimo Ma intervento, infatti, ha due se minuti se di tempo posso, no, posso riguardo... Un mio amico medico disse, guarda la resistenza, perché l'abbiamo chiamata resistenza Dato che i protocolli iniziali, eh, proprio all'inizio erano solo da a La resistenza sta partendo da Napoli, quindi è vero Sta partendo da Napoli, all questo all gruppo, me lo disse questo Lizio... gruppo, oggi, il nostro schema terapeutico Lo utilizzano in Perù, in Bolivia, in Ecuador, in Grecia in Campania no in Campania non ci hanno ancora accolto io sto a, a, alle via di Chiaia 5 km dalla regione 3 km forse cioè, voglio dire... non sono stato ancora accolto però devo fare 800 km per andare in Lombardia eh, ad essere accolto dall'assessore dalla Morale voglio dire governatore io glielo dico ma veramente con estrema franchezza ma vogliamo ricevere questi signori? vengo anch'io se vuole no non le chiederanno nulla le chiederanno solo di essere ascoltati perché veramente io lo trovo umiliante per la nostra regione avere una realtà posso chiamarla eccellenza se me lo consentite, un'eccellenza straordinaria perché il paziente è seguito dallo dal medico di base dallo psicologo cioè voglio dire dal fisioterapista quando fisiotera cosa che la, la, la, la sanità pubblica non riesce a fare e santo Dio, li dobbiamo categoricamente ricevere, ascoltare. Poi può fare tutte le considerazioni che vuole lei, presidente De Luca, però li ascolti, non li bocci in partenza, no? Io un appello l'ho lanciato già a marzo al Presidente De Luca quando i familiari non, non, non sono mai stato ascoltato, è passato un anno. In è passato poi, un anno e non sono mai stato ascoltato in sono momento. Tra l'altro le chiedo scusa, io devo salutare un medico che ci segue dalla Finlandia e mi scrive sempre la dottoressa Marit Taminen. Dottoressa, eh, è veramente una gioia per noi sapere che anche dalla Finlandia attraverso Facebook chiaramente perciò noi andiamo in onda in diretta sul digitale terrestre e sulla pagina Facebook, ci seguite, grazie grazie per, per seguirci, prego. Voglio dire una cosa importante, quando abbiamo parlato del terrorismo mediatico fatto in, questi, in questo anno, quando le persone entrano nel nostro gruppo e vedono centinaia di messaggi di ringraziamento di, di persone e di pazienti guariti scrivono nei messaggi finalmente la mia vita può ripartire da quando sto in questo gruppo stiamo più tranquilli sappiamo che possiamo vivere questo è il messaggio che noi diamo Io non terrorismo ma possibilità di curare precocemente la malattia a domicilio e, e ti dico di più l'approccio primario si può curare addirittura a casa se preso in maniera preventiva sai qual è, sai qual è eh, lo slogan di fine post contatto medico paziente avvenuto e qualcuno ha scritto per ogni volta che scrivono questa frase, l'Avvocato Grimaldi ha vinto una causa. E questa è una cosa molto bella, noi su questa, su questa straordinaria affermazione dell'Avvocato Grimaldi che ringraziamo, ringraziamo anche la nostra straordinaria eh, dottoressa che è effettivamente, dottoressa Gagliardi, me l'hanno messo in verde scuro, non leggevo il cognome, e vedete il bello della diretta, sono anche sciacato. Eh, noi ringraziamo anche tutti quanti voi che ci seguite pazientemente da casa, io chiedo sempre scusa a tutti gli amici che scrivono le domande medici. e non riusciamo perché è solo un'ora eh, eh, il tempo. L'appello per i medici, fallo anche tu per favore. L'appello per i medici io lo vorrei, vorrei farlo fare alla dottoressa, c'è un secondo e mezzo di tempo. Ah, the, the... Ci fa piacere se di confrontarci sempre di più nei gruppi Whatsapp, che più medici ci, ci sostengano, ci aiutino, che riusciamo ad allargarci sempre di più e a coinvolgere sempre di più i colleghi. Mi fa ancora più piacere se sono medici di base perché così avranno ancora di più la possibilità di vedere il lavoro che facciamo e di sostenerci e soprattutto di aiutare anche a decongestionare la loro attività che so che. Grazie, Eric. In 30 secondi il nome del gruppo e l'indirizzo LURL. Terapia domiciliare Covid-19 in ogni regione e, oppure www.terapia domiciliarecovid-19.org. Presidente De Luca, io aspetto una telefonata a breve. La chiamerà sicuramente. Eh, noi ci vediamo venerdì prossimo. Abbiamo una puntata anche molto importante venerdì. A venerdì prossimo, alle